Enrico Stefano, presidente della Commissione Trasporti del Campidoglio Presidente, buon pomeriggio e benvenuto a Tele Radio Stereo Grazie e buon pomeriggio a tutti Parleremo anche dello Stadio della Roma ma partiamo dal bilancio perché avete approvato il bilancio di previsione 2017-2019 l'avete fatto in tempi anche rapidi, una manovra da 5 miliardi di euro vogliamo spiegarla ai nostri ascoltatori? Beh, assolutamente, assolutamente sì, è stato raggiunto un risultato, mi sento di dire quasi storico, perché la città di Roma non era più abituata a dei bilanci di previsione che fossero veramente di, di previsione. In passato, nella migliore delle ipotesi, il bilancio si approvava a marzo, ad aprile e quindi vanificando tutto il lavoro di pianificazione che invece noi siamo riusciti ad imporre con questa manovra approvata appunto il 30 gennaio. Eh, ci sono degli investimenti importanti anche sui trasporti, che poi è il settore che seguo, che seguo più da vicino e finalmente per la prima volta la città di Roma è tornata ad investire sui trasporti. È tornata ad investire sui trasporti in maniera decisa, in maniera determinata, ridisegnando la città sul trasporto pubblico, quindi apportando in futuro dei benefici tangibili per tutti i cittadini che oggi in mare sono costretti a spostarsi uh, nel traffico in automobile con mille ripercussioni invece noi torniamo ad investire sul trasporto pubblico e lo facciamo uh, tra l'altro su, su degli assi strategici come via Tuscolana, come via Le Marconi uh, e così via, quindi un bilancio importante appunto ripeto ancora una volta approvato in tempi quasi record allora, cerchiamo Presidente di entrare nello specifico no? perché nei prossimi tre anni eh, l'investimento è di oltre 570 milioni di euro, di cui circa 430 milioni per il trasporto e mobilità. Allora cerchiamo di capire come cambierà però questo trasporto, lei ha parlato della Tuscolana, ha parlato di alcune zone di Roma, come cambierà? Sì, faremo degli investimenti importanti per riservare degli spazi al trasporto pubblico, quindi due corsie preferenziali strategiche, anche un pochino per quello che rappresentano su Viale Marconi e via Portuense, quindi tutte le linee di autobus che transiteranno su quegli assi oggi congestionati saranno più veloci, più puntuali e più efficienti. Importante soprattutto la corsia preferenziale su Viale Marconi perché sarà una corsia che è già predisposta per il tram, quindi nei prossimi bilanci potremo trovare, e siamo fermamente convinti che riusciremo a farlo, delle risorse per realizzare lì anche una linea tranviaria. Quindi collegare quel quadrante di Roma densamente popolato con, con la rete tramviaria. Ancora abbiamo, abbiamo finanziato un progetto molto importante che è quello della corsia ciclabile su Via Tuscolana, una via oggi anche quella uh, congestionata, dove invece andremo a ridisegnare un pochino l'asse la, la, stradale dando spazio anche alle biciclette. C'è anche un investimento importante per l'isola ambientale del rione Monti, un rione centrale, un rione storico, un rione importante che andremo a, a riqualificare eh, con uh, delle misure, con una ZTL, Disegnando, allargando i marciapiedi, pedonalizzando alcune strade. Quindi, ripeto, ci sono delle, delle, degli investimenti importanti che possono sembrare minimi, ma vi assicuro che è un'inversione di tendenza importante rispetto agli anni passati. Sulla Metro C cosa possiamo dire? Quale notizia possiamo dare ai nostri ascoltatori? Metro C assolutamente stiamo lavorando a stretto giro. Io tra l'altro anche l'altro giorno, domenica, ho seguito i lavori di manutenzione straordinari che abbiamo fatto a malatesta sul, sul deviatoio. Stiamo con il nuovo amministratore unico di Roma Metropolitana che abbiamo nominato nei mesi scorsi e riusciremo ad aprire la stazione di San Giovanni per settimane settembre-ottobre, una scadenza importante che vogliamo mantenere perché quella stazione ovviamente è strategica perché finalmente metterà in comunicazione la linea C e la linea A, quindi con dei benefici fondamentali, importantissimi per tutto un pezzo di città, un pezzo di città importante, tutta la Roma eh, sud-est e quindi stiamo lavorando a stretto giro. È ripartito il cantiere di Ambaradam che era fermo, era fermo da maggio, siamo riusciti a superare eh, le, gli aspetti archeologici quindi anche quel cantiere è ripartito e vogliamo chiudere il prima possibile e consegnare il prima possibile ai cittadini romani le stazioni appunto, successive di Ambaradam. Ambradam e Colosseo, Colosseo appunto è importante perché avverrà in questo modo lo scambio eh, con la linea B. A proposito di linea C, no? C'è cioè la tratta Roma-Pantano una volta addirittura arrivava a Fiuggi, questa tratta che è ancora esistente, no? la, la Roma-Pantano che è in sostituzione della, della linea C che passa lì, eh, cercate come dire, di tenerla in vita questa Roma-Pantano per il trasporto locale? O cosa? Assolutamente, assolutamente sì è fondamentale eh, preservare questa linea e investire, investire in questione, perché io dico sempre, quando abbiamo delle infrastrutture poi delle infrastrutture come quelle su ferro è fondamentale metterle, metterle a sistema e, e investire risorse su, su di esse eh, purtroppo la linea nelle precedenti gestioni fu interrotta a 100 celle, noi abbiamo, eh, stiamo lavorando fin dal primo giorno con l'obiettivo di riaprire questa linea fino a Giardinetti perché è fondamentale per le comunicazioni anche tra quartiere, tra l'altro eh, si dice che la eh, linea a Roma Giardinetti e la linea C siano in competizione in realtà diversi studi dimostrano che, che non è così che anzi porta passeggeri anche sulla linea C. Presidente prima di parlare dello stadio le chiedo una battuta su Roma TPL perché noi la stiamo seguendo ormai da anni, ci sono ritardi ogni mese nel pagamento degli stipendi quale messaggio possiamo mandare agli autisti che sono anche nostri ascoltatori? Ricordiamo che è il servizio periferico sì. della città sì. di Roma sì assolutamente sì e purtroppo ci sono dei ritardi nel pagamento degli stipendi anche in questo mese, ritardi che non dipendono da Roma Capitale perché è sempre stata puntuale eh, negli ultimi mesi Roma Capitale con i pagamenti a fine dicembre sono stati pagati anche gli oneri eh, per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale diversi, diversi milioni di euro che sono stati eh, liquidati alla, alla, che sono stati riconosciuti alla Roma TPL eh, c'è un problema adesso anche finanziario dell'azienda per cui talvolta alcune liquidazioni della, dalla ragioneria di Roma Capitale si fermano eh, perché, perché ci sono magari delle aziende che sono creditrici nei confronti della Roma TPL quindi di, si deve ogni volta ripartire con tutto il processo, però eh, lo detto più volte all'azienda che, eh, che deve mantenere fede agli impegni, agli impegni presi più volte anche davanti, davanti a noi, davanti al prefetto, quindi anche davanti ad organi, ad organi superiori perché non è, non è tollerabile eh, continuare ogni volta questa, questa storia ogni mese che con, con dei ritardi e noi l'abbiamo detto più volte siamo pronti anche a delle, a delle operazioni, a delle misure straordinarie su questo, su questo aspetto, però prima di arrivare a ciò vorremmo, vorremmo riuscire a far funzionare il contratto, il contratto esistente. Presidente Stefano, io lo ricordo ai nostri ascoltatori, lei è un esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, alla seconda consigliatura, dunque è arrivato in Campidoglio oh, con eh, l'allora sindaco Marino e ha partecipato già nel 2014 alle discussioni e all'approvazione della delibera di interesse pubblico votando no sullo stadio oh, della Roma. Oggi c'è grande apprensione tra i tifosi giallorossi, è stata chiesta e ottenuta questa mattina una sospensione della conferenza dei servizi che tornerà a riunirsi il prossimo 3 marzo. Vogliamo oh, insomma dire ai nostri ascoltatori. Ascoltatori, se secondo il Movimento 5 Stelle lo stadio si deve fare oppure no, lei che ha partecipato anche alle riunioni dei consiglieri comunali sullo stadio, che cosa è emerso, che cosa vi siete detti in queste riunioni? Qual è la vostra intenzione? No, sicuramente c'è l'intenzione di, di, di realizzare l'opera e di realizzare lo stadio. Ci sono sicuramente alcuni aspetti che, eh, che si stanno rivedendo con, con la società per quanto riguarda le cubature, per quanto riguarda gli altri interventi, ma la volontà di realizzare l'opera c'è assolutamente e mi sento di, di confermarla. Su questo, eh, Presidente Stefano, c'è anche il parere favorevole degli altri consiglieri che tra qualche settimana, se poi arriverà l'ok, ok, dovranno... Eh, o votare la, vari la variante urbanistica quindi c'è un consenso anche da parte degli altri consiglieri che siedono come lei in Aula a Giulio Cesare, in Consiglio Comunale, possiamo dirlo ai nostri ascoltatori, perché oggi a leggere i giornali no, emerge un po' di scetticismo, invece lei che cosa si No, no, ripeto, di sì, ci sono aspetti che vanno, che vanno sicuramente eh, rivisti, che poi stanno rivedendo i miei colleghi che seguono da vicino l'urbanistica, ma il tema dell'opera in sé c'è sicuramente la volontà di portarla, di portarla a termine, appunto magari rivedendo nel numero le cubature, le cubature previste, ma lo stadio c'è l'intenzione di realizzarlo. Si riuscirà entro il prossimo mese a chiudere questa vicenda? No, penso, penso proprio di sì Anche perché insomma, il tempo Già ne è trascorso parecchio E penso sia doveroso dare delle risposte e, O in un senso o in un altro Ma dare delle risposte definitive Quindi penso, penso di sì Quindi onorevole che dice che il Movimento 5 Stelle I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Sono contrari allo stadio della Roma Perché questo sarebbe emerso Dalle vostre riunioni Dice e scrive una cosa che non è Nei fatti, dice una cosa che non è vera dai, molto Spesso si porta un po' ad esasperare le situazioni anche perché su temi come questi si sa che c'è un interesse particolare da parte della cittadinanza. Ripeto, no, non è che siamo contrari all'opera in sé, eh, siamo contrari a un eccessivo diciamo così, eh, contorno, passatemi il termine forse poco tecnico, che è nato intorno allo stadio perché sappiamo benissimo che lo stadio è solamente una percentuale ridotta dell'interesse. Il problema intero... sono le torri, secondo me. Sì, cosa. diciamo, il tema è quello sul quale si stanno, si stanno confrontando i, i miei colleghi che, che seguono da vicino l'urbanistica, però ripeto, è solo quello è il problema. Quindi... Sì. Il problema è soltanto una questione sì, di bumbatura sì, sì, sì. E poi ovviamente anche la destinazione Delle altre opere, Io... Occupando proprio di trasporti, ho seguito il tema famoso della diramazione della linea B e ho più volte suggerito sia io che l'assessore che il dipartimento che invece era più opportuno dedicare quelle risorse alla Romalito piuttosto che fare una diramazione della linea B che avrebbe di fatto rischiato di portare al collasso la linea B. Voi siete per un potenziamento della Romalito e poi non dimentichiamoci lì c'è sempre la FL1 che è una ferrovia regionale insomma abbastanza importante che tra l'altro collega dall'altra parte, la... sì, parte del Tevere che tra l'altro collega anche con l'aeroporto quindi immagino anche eventuali partite internazionali o Certo. Tifosi che arrivano con l'aereo sarebbe strategico anche dal punto di Però vista il movimento 5 Stelle, i consiglieri comunali non sono contrari allo stadio. E voi siete per un accordo con i proponenti? Ovviamente certo. nel prossimo mese, perché ormai certo. il tempo questo possiamo, possiamo dirlo. Sì. Può essere diciamo, il titolo di questo suo intervento: assolutamente perfetto. Grazie al presidente della commissione trasporti del Campidoglio ed esponente di spicco del movimento 5 Stelle, Enrico Stefano, e grazie al nostro direttore Marco Fabriani. È tutto, buon ascolto. Grazie.